Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a parlare di genitori da parco giochi Oggi andremo a parlare di tutti quei tipi di genitori che si possono incontrare all'interno dei parchi giochi Ora che avete cambiato il pannolino, ora che avete svezzato il vostro piccolo ora che gli avete insegnato a giocare, ora che l'avete iniziato a portare all'asilo arriva il fatidico momento di portarlo al parco giochi e lì si possono fare gli incontri più belli. Genitore numero uno. Genitori di fenomeni Sono quei genitori che quando stanno lì a giocare con il proprio figlio si avvicinano a qualcun altro e dicono Mio figlio ha camminato a nove mesi, il tuo no? Oppure pensa che la mia bambina a 15 mesi sapeva già vestirsi da sola. Genitore numero due. I genitori freedom Fanno fare al figlio quello che vuole Saltare come un forsennato sui confiabili? Giocare a pallone dove non si potrebbe? Starsene seduto all'inizio dello scivolo senza far passare nessuno? Oppure spingere quelli che stanno sullo scivolo davanti a lui? Al numero 3 ci sono i genitori perfetti. Parlano solo di pappe e percentili. Sanno di non essere perfetti e cercano comprensione. Recitano un ruolo, ma a casa hanno gli stessi problemi di vita. Genitore numero 4. Il genitore pentito. Al parco di solito nascono le confessioni più allucinanti, basta prendere un po' di confidenza e neanche tanto pietra. Eh, non lo sopporto più, ma come fai tu a resistere? Anche i genitori più perfetti prima o poi trollano. Genitore numero 5 Il genitore provolone Ci sono quelli che al parco fanno divagazioni sul tema. Al parco si va per giocare con i bambini, ma qualcuno o qualcuna trova qualche motivazione per concedersi qualche sguardo di troppo. Ricordatevi che non avete più 20 anni, ma soprattutto siete padri e madri di famiglia. Il genitore numero 6. Il genitore imprenditore. Non sta certo a me giudicare se un genitore si allontana più o meno dal proprio bambino mentre questi sta giocando al parco giochi, ma i bambini sì, anche se loro giocano e sembrano concentrati assolutamente su quello che stanno facendo, in realtà ci guardano e aspettano la nostra approvazione. Osservarli anche senza lodarli per ogni passo che fanno è già per loro una grandissima soddisfazione. Genitore numero 7 I genitori stanchi I genitori stanchi sono la preda preferita dei genitori perfetti. Perché verranno lì i genitori perfetti ad ascoltare tutte quante le peripezie che hai dovuto affrontare durante la giornata insieme al tuo pargolo e quindi alla stanchezza che ti ha provocato tutto questo. E loro non vedranno l'ora di riversare su di te tutte quante le lodi, tutti quanti i progressi, tutte quante le conquiste del loro pargolo. Genitore numero 8: i genitori annoiati. Eh sì, perché al parco giochi si trovano anche genitori annoiati. Anche loro sono la preda preferita dei genitori perfetti. Se il parco non vi piace, ci sono miliardi di attività che si possono fare, anche con della semplice pasta cruda in un contenitore. Genitore numero 9. I genitori bulli. I bambini imparano da noi anche a socializzare con gli altri, a condividere o a tenere per sé i giochi. Non si cambia il mondo copiando e incollando frasi prese qua e là su internet e messe su Facebook se poi non insegniamo ai nostri figli le buone maniere. Genitore numero 10. I genitori padroni. Il parco è tutto loro, è solo loro, i giochi sono i loro. Dondolando il proprio figlio sull'altalena non si curano della fila chilometrica che si è creata alle loro spalle fatta di genitori e bambini in attesa. O il comune mette più altalene scivoli oppure impariamo cosa sia il bene comune. Ma come poter ovviare quando si incontrano questi tipi di genitori al parco? Con i genitori di fenomeni è importante tenere a mente una cosa. Tuo figlio non è speciale, tutti camminano più o meno fra i 13 e i 15 mesi. Ovvio che ogni bambino agli occhi del proprio genitore è un piccolo Einstein, un piccolo Mozart. Un genitore di fenomeni si può arginare con la classica frase «Sì, è vero, i bimbi di oggi sono davvero incredibili». Quando trovate dei genitori Freedom, che lasciano che il proprio bambino vandalizzi completamente il parco, non potete prendervela con il bambino. Se al parco c'è un cartello con scritto "Divieto di giocare a palla», eppure il bambino continua a giocare a palla ma nessuno gli ha spiegato che quel gioco lì non si può fare non potete prendervela con il bambino e non dovete neanche sicuramente prendervela con il genitore basta che spieghiate tranquillamente se quei genitori si sono resi conto di cosa stia accadendo e magari fare un piccolo confronto sulle regole di condivisione degli spazi comuni e comunque vi ripeto se c'è il cartello di vieto di gioco a palla non si capisce perché dovete portare i ragazzini a giocare a pallone al parco certo con i genitori noiosi verrebbe da dire ma non ti sei stufata di parlare sempre di pappe e percentili? Voi innanzitutto osservate bene chi avete davanti. Ci sono mamme o papà che si sono anche a volte stancati di fare il ruolo, di giocare il ruolo del genitore perfetto. Ma non lo confesseranno mai. Ecco perché è inutile scuoterli da quel torpore monotematico che hanno sempre da parlare delle stesse cose. Cercate di spostare la conversazione su argomenti diversi. Invece contro i genitori pentiti ho sentito tantissimo. Se ti pesa tanto fare la mamma potevi pensarci prima di avere un figlio. Anche i genitori perfetti a volte crollano. E cercano di trovare modo di poter piangere sulla spalla di qualcuno, anche il più sconosciuto. Sicuramente il parco giochi non è un luogo adatto per confessioni del genere. Meglio parlarne con un'amica, con un amico. Poi ci sono i genitori provoloni. Ci sono i papà. Che magari con un bambino in braccio fanno i provoloni e tutte quante le mamme li guardano. Ho già avuto modo di definire questi tipi di genitori, questi tipi di papà. Le mamme, le altre mamme, le altre donne guardano voi, guardano il vostro bebè. Quindi non prendetevi in giro. E comunque il parco non è il posto per andare a provarci con questa o con quell'altra persona. Poi c'è il genitore imprenditore. Smettila di telefonare e vada a tuo figlio, no? Non importa se quel momento al parco è l'unico momento della tua giornata in cui puoi sentire o puoi telefonare a quell'amica che non senti da tempo a quel parente che ti ha chiamato in quel momento e non sentivi da anni in quel momento tu sei lì con il tuo bambino il momento del parco è un momento di condivisione importantissimo soprattutto per i più piccoli e noi che facciamo? lo sprechiamo stando al telefono magari con qualcuno che neanche ci va di sentire quale scusa migliore? scusa mi sono al parco Trunc. è triste sentire invece i genitori stanchi non lo sopporto più, non ce la faccio più ma tu come fai? ma tu come hai fatto? sono assillanti e cercano una soluzione, cercano un appiglio, cercano qualcosa, qualche motivazione per poter andare avanti. Lo pensiamo tutti, ma il punto è che non è bello dirlo davanti a perfetti sconosciuti che magari potrebbero anche prendere a male le tue parole. Semmai a volte siamo talmente stanchi che non riusciamo a controllare i nostri figli. Quella è una missione di non dico di debolezza ma di normalità non siamo certo robot e poi ci sono i genitori annoiati la classica frase che noia venire dal parco eh, ma sempre le stesse cose ricordatevi che per il bambino ogni passo fatto su uno scivolo ogni volata fatta su un'altalena è un passo importantissimo per la sua crescita è una conquista importantissima per è come si dice è un piccolo passo per noi ma un grande passo per quel bambino per vostro figlio medesimatevi in lui e scoprirete un mondo scoprirete che si può giocare anche con una foglia con un ramoscello. Guardando un uccellino, ascoltando un cane che abbaia. Se proprio non ce la fate, potete sempre comunque pensare questo. Sì, vi piace il parco, ma preferisco fargli fare attività che lo stimolino in modo diverso. E ce ne sono tantissime. Ne parleremo in un altro video. Con i genitori burli spesso capita di vedere anche il digi all'interno dei parchi. Una cosa bruttissima. Perché? Ma non perché per un giudizio, perché è brutto litigare. Perché a volte se lo meritano tanti genitori più aggressivi, tanti genitori maleducati, che rendono maleducati e aggressivi anche i loro figli. Quando il bambino ancora piccolo inizia a socializzare le prime volte, è dura vederlo districarsi nella giungla del parco giochi insieme ad altri bambini. No, questo pallone è mio, no, questo è mio, bambini che lo affrontano a brutto muso. Conta fino a 10. Tuo figlio deve imparare a gestire le prepotenze altrui, non a intervenire nelle liti come magari faresti tu, e soprattutto evita di litigare con altri padri o altre madri, perché i bambini ci guardano e imparano da noi. Se il litigio però si fa più serio, meglio chiedere alla mamma o al papà del bullo. E intervenire e far capire a tutti e due chi sta sbagliando e dove sta l'errore. Per i genitori padroni sono due soltanto i rimedi. Il primo o fare una colletta con tutti quanti e comprare un'altalena che possano tenere in casa così che possa giocare 24 ore su 24 il loro bambino con quell'altalena oppure mettersi lì vicino e fare come il cinese con la pazienza incominciare a dire al vostro pepe dai non piangere vedrai che tra poco scende dall'altalena in modo da far capire alla mamma o al papà magari fanno orecchie da mercante aho, sbrigate, devi e poi volevo fare una chiosa finale. Io ho girato tantissimi parchi giochi in questo tempo con mia figlia e spesso ho potuto constatare con mano, veramente con mano, quanta sporcizia e quanto degrado c'è all'interno dei parchi giochi. Sembra che al comune, io sto a Roma, sembra che il comune di Roma per, mol per molte zone Alcuni parchi giochi sono ottenuti veramente molto bene, specialmente quelli del centro, quelli della periferia, molto, molto meno. Si trovano vetri rotti, si trovano cartacce, si trovano mozziconi di sigaretta. Io, un appello lo faccio al comune: eh, è, importante, è importante investire in questi spazi. Perché se non ci sono spazi dove i bambini possono andare a giocare, o li facciamo giocare in casa e facciamo crescere rincoglioniti, e questo non credo che giovi alla società, oppure li dobbiamo far crescere in strada in mezzo alle macchine, in mezzo al traffico non in mezzo al verde sicuramente non con dei giochi sani e comunque in questi parchi così degradati con il pericolo di tagli, di ferite e chissà cos'altro un altro appello invece lo voglio fare a chi getta mozziconi di sigaretta nei parchi a chi spacca bottiglie di vetro sui giochi dei bambini che poi noi genitori il giorno dopo troviamo pezzi di vetro eh, sotto gli scivoli pezzi di vetro vicino alle altalene mozziconi di sigaretta e sporcizia Ok, il comune potrà anche non fare la sua parte, ma anche noi dobbiamo avere senso civico. Probabilmente fate questo perché vi fa sentire meglio, perché rende migliore la vostra esistenza, vi accontentate veramente di poco. Potete ubriacarvi, certo, ma da un'altra parte. Perché andare in un parco giochi? Perché sfregiare i giochi di un bambino? Perché se la vostra infanzia è stata triste, dovete renderla triste anche ad altri bambini? Un terzo appello lo faccio ai possessori di cani. Eh, ma gli piacciono tanto i bambini. Eh, ma non fa niente. Eh, ma è tanto buono. Mio nonno mi ha insegnato che i cani non si confessano. Noi umani abbiamo una cosa che si chiama rimorso. Gli animali non ce l'hanno. Esistono oggi ormai quasi tutti i parchi. Esistono le aree cani. Aree dove portare i vostri animali ai bisogni. Aree dove i vostri animali possono scorazzare. Perché? Perché vi dovete portare anche bestioni vicino le aree giochi, vicino agli altri bambini. Magari qualche bambino potrebbe reagire male, potrebbe spaventarsi, quel cane potrebbe sentire quella paura, potrebbe avvicinarsi, quel bambino fare un gesto improvviso e quel cane doversi difendere. Difendere da un bambino. E poi che cosa può succedere? Se ne sentono spesso di casi del genere, esistono le aree cani, portatene nelle aree cani, non le portate insieme ai bambini. Se voglio far stare mio figlio con un cane o con un animale, ce lo porto io. Non per forza dovete decidere voi anche per gli altri. Ci sono le aree per voi, portate i cani lì. Detto questo, spero che eh, commenterete questo video, spero che qualcuno di voi, se si riconoscerà eh, in qualche figura di genitore che ho descritto, non se la prenda male, non sono qui per giudicare nessuno, dice ma tu, che tipo di Mario, ma tu che tipo di genitore sei? Ma... Forse sono, forse sono un po' tutti quelli che ho descritto, o forse nessuno. Io penso che non esistano genitori perfetti, o genitori normali, o genitori semplici, genitori difficili. Esistono i genitori, e il genitore, come si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Perché? Perché dobbiamo far crescere eh, un altro essere umano, cercare di farlo vivere insieme agli altri, insegnargli un'educazione non è che stiamo annaffiando una pianta o appunto stiamo dando da mangiare a un cane stiamo crescendo un'altra un persona con la sua mente, con la sua mentalità eh, con il suo modo di essere eh, dobbiamo cercare soltanto di essere genitori aiutarci a vicenda e cercare di comprenderci e cercare di, anche di riderci un po' quindi se non vi ho fatto se non ho offeso nessuno spero di non aver offeso nessuno eh, se vorrete commentare mi farà piacere mi farà piacere confrontarmi con voi mi farà piacere soprattutto se ci sarà, anzi mi farà dispiacere se ci sarà qualcuno eh, di questi che vanno a spaccare le bottiglie nei parchi giochi che vorrà commentare e vorrà dirmi la sua. Eh, sarò lieto di rispondervi e di farvi sapere meglio la mia idea su di voi e sui vostri gesti. Eh, intanto vi saluto, vi prego commentate, condividete questo video e vi mando un abbraccio a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.